Signori, bentornati nel mio canale, dopo questa lunga assenza, lunga direi molto lunga assenza da youtube perché mi do non devo dovevo leggere i messaggi, questa assenza diciamo di tre mesi da youtube è stata un po' inaspettata sia da parte vostra che da parte mia, mi posso giustificare dicendo che non è stata proprio una mia scelta quella di, cioè aspetta ho detto una stronzata cominciamo già dicendo le stronzate, è stata sì una, una mia scelta di stopparmi un attimo con i video cioè non è stata solamente una mia scelta Assumendo che dopo vi andrò a spiegare Vi spiegherò le cose che mi sono successe Ovvero Chi mi segue su Instagram Sa che a dicembre il mio canale stava andando molto bene Stava diventando molto virale E avevo molte visualizzazioni sul mio canale E chi mi segue Sa anche che C'erano delle persone dentro casa mia Che stavano sempre con me Solamente che, che i miei genitori Questa cosa non la sapevano Che i miei amichetti Fossero a casa da me Quindi dormivano tutti i giorni a casa mia Senza che me lo sapessero E una bella mattina Di gennaio C'erano tre miei Questi miei tre miei amici Che hanno dormito con Qui, mia madre scende, io li faccio nascondere Sotto il letto, mia madre alza il letto e dice Ah, insomma che dite E quindi mi hanno diciamo Vietato di usare lo studio In generale, quindi non ho potuto fare video Né niente, poi subito dopo volevo iniziare A fare i video però poi cosa è successo Mi sono rotto un braccio, già cioè chi mi segue su Instagram queste cose le sa Perché su Instagram sono abbastanza attivo quelle storie, diciamo manco per il cazzo sono attivo Perché non è vero, però sono comunque attivo Mi sono rotto un braccio cadendo dalle scale E la cosa più divertente è proprio il motivo per il quale sono caduto dalle scale Ovvero Sono salito Al piano di sopra Per prendere il caricatore Del telefono Scendo E il mio, il mio unico pensiero Quando scendo le scale È Ne scendo una O ne scendo due insieme Evidentemente ci ho pensato Un po' troppo Che non ho Tipo avuto la reazione Di appoggiare il piede Di poggiare il piede Sullo scalino Io ho deciso Direttamente di volare Di buttarmi E quindi Sono diciamo Buttato dalle scale E mi sono rotto Cioè non il braccio L'ho detto una stronzata Cioè mi sono mi Microfratturato Lo scafoide Ma vedete visto che Outfit, cioè prima c'avevo solamente sta maglietta nera, però ho detto mettiamo un po' di eleganza, però allo stesso tempo deve essere stiloso, quindi ci ho messo il cappelletto matto e una giacca proprio... Fammi due pippe a una mano Chi mi segue su Instagram Quindi mi raccomando ragazzi Seguitemi su Instagram Perché ogni volta nei video dico Chi mi segue su Instagram Chi mi segue su Instagram E poi nessuno mi segue su Instagram Quindi seguitemi su Instagram Se no le cose non le capite Chi mi segue su Instagram Sa che io tengo Sono sfrutto diciamo YouTube per la mia carriera musicale Ovvero YouTube è sempre stata la mia passione E ho voluto sfruttare la mia passione di YouTube Per pubblicizzarmi come, come artista musicale E ora a distanza di tanto tempo Posso annunciarvi Che uscirà una mia canzone fatta insieme un altro pischelletto matto, ovvero Lil Pojo. Il 19 aprile 2019 uscirà il mio primo singolo su YouTube. E praticamente ho voluto far uscire questo singolo insieme a questo mio amichetto, Lil Pojo. Ed è una canzone molto, diciamo, happy. Vi consiglio, cioè, almeno, è eh, vabbè, la mia canzone si sì, sentitela tutto quanto. Sentitela più di una volta, per il semplice fatto che potrebbe suonarvi ancora meglio. Perché è molto orecchiabile la canzone, è molto orecchiabile ed è abbastanza bene. Anche il video è un botto figo. Quindi, se... Non vi piace la prima volta Magari ascoltatela a distanza Di qualche giorno E sono sicuro che vi piacerà Fidatevi Per quanto riguarda sempre La mia carriera musicale Non farò uscire solamente questa canzone Ma saranno Ci saranno molti più canzoni Il mio progetto Tra virgolette È quello di far uscire Un EP Quest'estate Insieme a dei video e Nel frattempo usciranno Dei singoli Per diciamo Ippare eh, EP. Le canzoni Ho deciso di fare una cosa Diciamo un po' Molto rischiosa Che non ha mai fatto Cioè che Non ho mai sentito Quasi nessuno di ragazzo Con l'Italia della mia età a fare Ovvero Non spingermi in Italia Ma spingermi all'estero E questa qui non è una cosa Facilissima Spingersi all'estero Perché Non bisogna solamente Fare pubblicità Ma bisogna conoscere Delle persone all'estero Che possano ascoltare La tua musica Infatti Le mie canzoni Saranno in inglese Ma Caricherò anche Delle canzoni In italiano Quindi nella mia lingua madre Su Soundcloud Quindi, quindi uso Spotify iTunes E tutti gli store digitali eh, In modo più seriamente Per la mia carriera Più seria In inglese Mentre Soundcloud per pubblicare diciamo Delle cazzate, dei freestyle fatti così al momento registrati una volta sola o delle canzoni in italiano E vi assicuro che sono canzoni fighe Non perché sono mie ma perché Non so perché, però sì lo so perché, e non me lo dico perché prima li dovete ascoltare Molti di voi mi, mi hanno chiesto durante questi mesi che non ho fatto video, altri video sia dello sbapo che quelli dove fumo Allora, quei video dove fumo mi piacciono molto da fare, non perché fumo ma perché è molto più divertente ed è una cosa molto più originale E spotiamo questo mito che mi fumo l'erba legale, non mi fumo l'erba legale Ok, non mi fumo l'erba legale Non lo dico perché voglio far figo Ma perché è la verità Non mi fumo l'erba legale Ma mi fumo l'erba legale Solamente quando ci devo fare i video su YouTube Vi spiego il motivo L'erba illegale in Italia Quindi nei video community italiana È un po' un reato fumare l'erba illegale O il fumo illegale Mentre l'erba legale la posso fumare senza problemi Perché è legale Quindi se la polizia vedesse i miei video Mentre mi fumo l'erba illegale Sarebbe un problema Però vi posso dire che Di solamente in un video di quelli che ho caricato mentre fumavo Solamente una volta ho usato l'erba legale Ok? L'erba legale No, non è vero Sì, sì, sì, sì, ok, era erba legale, sì Pensavo fosse fumo invece No, no, il fumo non l'ho mai fumato, quello legale Ah, sapete cosa mi avete chiesto anche? Un video con mia nonna Vi è piaciuto tanto il video con mia nonna, eh? Mortacci vostra se mi è piaciuto Quindi oggi... Oggi è un cazzo perché non farò un video con mia nonna Sempre uno dei format che volevo portare Ovvero fumo con gli iscritti Lo farò, lo farò Quindi preparatevi Perché uno di voi che guarderà questo video Potrà essere scelto per fumare insieme a me E fare un video insieme a me Quindi se sei interessato di fare un video con me Mentre fumiamo e sei libero di fare questo qui Scrivimi su Instagram Bene ragazzi spero che questo mio Tra virgolette video ritorno vi sia piaciuto In realtà non mi deve venire cioè, Non penso vi sia piaciuto Perché ho spiegato semplicemente delle cose I motivi per i quali non ho caricato il video video e degli aggiornamenti futuri. Metterò un bel titolo clickbait su questo video, ovvero come ho fatto a rompermi un braccio, come mi sono rotto un braccio con un titolo tipo cosa è successo oppure oh no, hai ucciso una formica, perché sono molto basso con le views in questo momento, quindi vorrei ripartire un altro po', vorrei ripartire un po' il canale in modo di ritornare come a dicembre. Vi prometto che ci saranno tre video a settimana, porca puttana, lo prometto ogni volta e non lo faccio mai, quindi scusatemi se non lo farò ancora. Vi voglio bene, ci vediamo mercoledì con un prossimo video, spero molto più divertente di questo, perché vi piacerà. Faccio Facciamo così, mercoledì vi porterò un video insieme all'ilpocio, ovvero il ragazzo che ha fatto con me la canzone Fatemi sapere se vi potrebbe piacere come idea Seguitemi su Instagram su tutti quanti i social Lasciate mi piace Oh ma hai fatto? Ma è davvero? Ci becchiamo mercoledì alle 6 e mezza con un prossimo video Arrivederci E vi voglio bene, anche se non sembra, io non esprimo molto le mie emozioni Però il video è fino quindi non devo parlare di queste cose E niente